C'era un'atmosfera, a un certo punto eravamo tutti sospesi, sospesi nella voglia di capire, nella voglia di non essere indifferenti a quelle storie che in modo così bello i ragazzi del nuovo Teatro Sanità hanno portato qui a Casalecchio, storie di sofferenza ma anche di resistenza e di coraggio. Bisogna prima spiegare che cosa è la sanità, è un quartiere grandissimo di Napoli eh, che ha gli stessi abitanti di una provincia de, de, del centro Italia. è Un quartiere famoso perché c'è nato Totò ma anche famoso per il tessuto cammoristico che è assolutamente padrone nel quartiere. L'impressione che si ha entrando c'è proprio di entrare in un altro stato, in un'altra provincia. Accanto a questa situazione drammatica in questi anni, um, come dire, si è formata però una, una speranza che è legata essenzialmente all'enorme patrimonio culturale e artistico di questo quartiere. Questi ragazzi interpretando i personaggi che portano in scena ovviamente combattono anche loro la mafia e lo fanno nel modo più genuino e semplice possibile. Ah, vabbè, non ti eh. ti aiuto io, eh. andrò qua, ci fai tutti Grazie, miss. I ragazzi pensano, siccome le storie che si raccontano agli anti essenzialmente sono storie drammatiche, no? Dei martiri di questa società, qualcuno Borsellino che borsellino, il pepino impastato. Pensano che combattere le mafie significa, per forza morire. E questo diventa un alibi per non fare nulla. mezzo zucchero, o caffè. Noi cerchiamo di raccontare, con la giusta parte, con lo spettacolo, storie di persone che quotidianamente combattono le mafie, a volte semplicemente facendo il loro lavoro. Una delle magie del teatro secondo me è quella di farti diventare un qualcosa che nella realtà non, non sempre puoi essere. In questo caso uno dei miei più grandi desideri che nel mio piccolo cerco quotidianamente di, di fare è quello di combattere la camorra. In questo caso ho interpretato Damiano, un ristoratore di Castelvolturno che si è impegnato in una lotta rischiando anche la vita. È una cosa che ci vogliono le palle per fare. E io non ti il pizzo. Perfetto. In che modo riesco a trasmettere storia della mia città? Lo faccio attraverso, attraverso il teatro, appunto. Lo faccio attraverso dei laboratori che da più di cinque anni dirigo in alcune scuole del territorio emiliano-romagnolo in particolare qui a Casalecchio di Reno, grazie anche al sostegno del Comune. Eh, lo faccio innanzitutto portando delle storie vere, delle testimonianze. Non è un caso che il progetto delle nuove resistenze, il progetto del primo capitolo su Al Nord, sostenuto anche da Politicamente Scorretto, è un progetto che ha avuto una prima anteprima, una prima tappa appunto al Salvemin, una scuola dove i miei ragazzi sono ormai abituati da più di 5 anni ad assaporare, a leggere, storie di chi è testimone attivo, di chi è testimone vivo di un'antimafia. Io mi chiamo Gianluca Cimini. Il nuovo Teatro Sanità ha cominciato a vivere diciamo, da settembre con una nuova cartellonistica, eccetera, grazie anche all'intervento del nostro nuovo direttore artistico, che è il nostro primo direttore artistico, che è Mario Gelardi. La gente del quartiere ha apprezzato la nascita di questo teatro e soprattutto ha notato che per la prima volta arriva gente esterna al quartiere nel rione Sanità, cosa che non era abituale. Io stesso che sono napoletano non frequentavo questo quartiere, non lo conoscevo, non lo conoscevo proprio. Mi sembra che ci sia un trend molto positivo, stiamo costruendo anche un pubblico. Secondo me è stato uno spettacolo straordinario, veramente un, un pugno nello stomaco vedere l'impegno sociale di questi ragazzi che attraverso il teatro vogliono far conoscere una realtà che è una realtà durissima, che evidentemente sentirla raccontare eh, sui giornali, eccetera, non fa lo stesso effetto. Che Teresa Buonocore era incensurata. Il teatro deve assolutamente trasmettere un desiderio di civiltà, l'unire l'arte. E la civiltà in questo caso è stato importantissimo con questo spettacolo, La Giusta Parte, perché è talmente forte che non può non arrivare il messaggio sia d'arte che di civiltà. È colpa di Napoli, di questa città in cui tutto diventa possibile. L'idea di portare i giovani casaletti giù è nata perché ci sembrava giusto di portare i ragazzi in una città difficile come quella che è Napoli, farli debuttare come uno spettacolo in un quartiere difficile come quello della sanità, ma far sì che l'idea di partire non è quella di andare giù perché si va in gita, ma perché c'è qualcosa che si può dare in cambio ai ragazzi della sanità. Mio fratello Marco ne aveva quattro. Era il 1996. A gennaio andremo a Napoli a fare uno spettacolo proprio contro le mafie in un territorio dove comunque le mafie sono molto radicate rispetto al nostro territorio. Devo dire che da tre anni eh, parlo grazie al linguaggio del teatro di questo argomento che è la mafia e mi sono trovata molto bene perché in questo modo sono riuscita anch'io insieme al gruppo a far conoscere ai giovani e quindi a tutti i ragazzi che come me prima non hanno avuto la possibilità di conoscere questa criminalità. solo pochi ricordi. Se è politicamente scorretta, a me mi piace. Un bacio.